pace e bene cari fratelli e sorelle in questa dodicesima domenica incontriamo il meraviglioso testo di marco 4 35 41 un testo che ci offre delle chiavi meravigliose per attraversare al meglio le tempeste le prove della nostra vita Partiamo dal testo. Dopo una giornata di predicazione Gesù parte con i suoi discepoli alla volta della terra dei Geraseni, terra straniera, perciò fatta fattasi sera si imbarcano. Come spesso accade nel lago di Tiberiade, scoppia improvvisamente una tempesta. Immaginiamo la scena, la barca con i discepoli si ritrova ad avere a che fare con il mare ingrossato, le onde tumultuose, l'acqua che entra, i venti, cresce la paura dei discepoli che a un certo punto vanno da Gesù e... E trovano Gesù che dorme, tranquillo, sereno. Lo svegliano chiamandolo e dicendogli «Maestro, ma non ti importa nulla che siamo perduti?». Gesù sgridò i venti e disse al mare «Taci, calmati!». Improvvisamente tornò il sereno e rivolgendosi ai discepoli disse loro «Ma perché avete paura? Non avete ancora fede?». E i discepoli stupiti si chiedevano l'un l'altro chi fosse costui al quale anche i mari e i venti obbedivano. Nella strategia narrativa di Marco tenete conto che il Vangelo è attraversato dalla domanda «Ma chi è Gesù? Chi è costui che dice e fa queste cose? Chi è colui al quale anche il creato obbedisce?» chiaramente è il Signore. Antico Testamento, Salmo 107, Dio riduce la tempesta al silenzio e fa tacere i flutti del mare. Chiaramente noi ne sappiamo più dei discepoli in quel momento che si ritrovano alle prese con il mistero di Gesù. Noi sappiamo che Gesù è risorto, lo abbiamo accolto nella nostra vita e questo testo alimenta la nostra fede in Lui e al contempo ci offre delle altre chiavi molto preziose. Guardiamo all'atteggiamento di Gesù e a quello dei discepoli. In mezzo alla tempesta Gesù dorme sereno. Uno potrebbe chiedersi, com'è possibile? Forse era molto stanco? Beh, è vero che quando uno è molto stanco ha il sonno più pesante e ci sono delle persone che hanno un sonno talmente pesante che pure se gli suonassi la gran cassa vicino non la sentirebbero. Ma qui il motivo è un po' più profondo. Le parole di Gesù, le domande che fa ai discepoli, ci aiutano a capire qualcosa di lui. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Gesù attraversa la tempesta sereno perché ha fiducia nel Padre, è uno col Padre, vive costantemente unito al Padre. Il Signore affronta, nella sua dimensione anche umana, tranquillo la tempesta perché, perché il suo cuore poggia nel Padre. Viceversa, i discepoli si ritrovano ad avere a che fare con una tempesta, una tempesta che dura nel tempo, non si esaurisce subito. Vedono che Gesù dorme, che non interviene subito e si lasciano prendere dalla paura, dalla meschinità, potremmo anche tradurre, e pensano che a Dio non importi nulla di loro. Maestro, tu dormi, cioè a te non interessa nulla di noi, non ti importa che noi siamo perduti? Questo è il punto. Pensare, che al Signore non importi nulla di noi. Perché? Perché le prove arrivano, le tempeste si scatenano e Dio non interviene magicamente a risolverle. Quando ci ritroviamo davanti al silenzio di Dio noi pensiamo che corrisponda all'assenza di Dio, ma non è così. Dio può essere anche silente, ma non è mai assente aspetta che lo svegliamo, cioè che in quelle tempeste ci affidiamo ancora più intensamente a lui. È lui che ci dà la forza di affrontare le tempeste, in fondo in noi la pace necessaria per superarle se glielo chiediamo. Vedete, in fondo che cosa può rappresentare questa attraversata del lago? la nostra vita. La nostra vita è come questa grande traversata verso la sponda dell'eternità e la barca con i discepoli è un'immagine anzitutto della chiesa e poi può rappresentare anche la barchetta dell'anima di ciascuno di noi nella quale c'è Gesù. La chiesa si ritrova a solcare il mare della storia e ad affrontare tante tempeste. Pensate alle persecuzioni in atto quando Marco scrisse il Vangelo che continuano ancora nell'oggi, ai regimi, alle ideologie, a tutto ciò che si abbatte contro la chiesa ma pensiamo anche agli tsunami causati dai peccati dei membri della Chiesa, pensate agli scandali economici, gli abusi sessuali, tutto ciò che purtroppo sconvolge la comunità cristiana. A livello personale ci ritroviamo ad affrontare tante tempeste che scoppiano improvvise nella nostra vita, ad esempio la scoperta di una grave malattia, oppure la fine di una relazione, ad esempio la fine di un fidanzamento, magari in vista di matrimonio o un matrimonio finito dolorosamente, oppure possiamo pensare ad un tracollo economico, all'aver perso dall'oggi all'indomani il posto di lavoro, magari con dei figli a carico, insomma tutte quelle tempeste che improvvisamente si abbattono su di noi. Qual è la tentazione che possiamo vivere? Pensare che a Dio non importi nulla di noi. E qui il vero problema, lasciarsi andare alla disperazione, lasciarsi andare alla frustrazione, non ti importa nulla, Parole che disse Papa Francesco feriscono il cuore del Signore perché come se a lui importa di noi? Importa di noi più di quanto a noi interessi veramente di noi stessi e del nostro vero bene. Allora Gesù immediatamente si alza, mette a tacere tutto e nel rivolgersi ai discepoli dice ma perché avete così paura? Non avete ancora fede? Vedete? le prove, le tempeste che inevitabilmente incontriamo sono delle occasioni che in fondo abbiamo per affidarci maggiormente a Lui e lasciar che Lui vinca in noi. Qualcuno ascoltando queste parole potrebbe pensare «sì, ma è difficile», come se tutto dipendesse dalle nostre forze. No, miei cari, a noi sta a cercare il Signore, ma è Lui dal di dentro» che cambia il nostro cuore, che infonde pace al nostro cuore, che ci rende capaci di affrontare quelle tempeste e quelle tribolazioni. Com'è possibile riuscire ad affrontare serenamente una malattia che distrugge il corpo? Com'è possibile riuscire a superare un tradimento dolorosissimo? Com'è possibile continuare a scegliere il bene in un ambiente meschino? Com'è possibile continuare a voler bene quando sei stato trafitto e ferito più volte? Che cosa fare in queste situazioni? Dove gettare l'ancora? Dove trovare sostegno? Dove fondare, poggiare la nostra interiorità? In Cristo. Vedete, Gesù non ci dà una ricetta magica sul come scansare tutte le tempeste? Nella sua presenza nella nostra vita una sorta di prevenzione o assicurazione contro gli infortuni? No. Gesù non ci ha promesso di risolvere tutte le difficoltà, ci ha promesso invece di essere sempre con noi e di darci la forza e la pace necessarie per affrontarle e superarle. In fondo, miei cari, a volte le tempeste ci rendono un grande servizio perché ci aiutano a conoscerci meglio e ci danno occasione anche per crescere nella conoscenza di noi ma soprattutto nell'affidamento al Signore. Così anche nelle relazioni fraterne tante volte le prove, le difficoltà, l'aver a che fare con i limiti degli altri mette in luce anche i nostri limiti e sono delle piccole grandi chiamate ad amare un po' di più, a fare un passo in più nel nostro cammino. Noi comprendiamo a che punto siamo nel cammino di fede dal come affrontiamo determinate situazioni. È facile ad esempio dire che siamo umili, ma sarà soltanto nel momento in cui vengo punzecchiato che si vede a che punto sono. È facile pensare di essere pazienti, ma è soltanto quando abbiamo a che fare con una persona magari fastidiosa, oppure quando ci ritroviamo ad affrontare una serie di contrattempi che capiamo a che punto siamo. È facile pensare di essere generosissimi, ma sappiamo davvero quanto siamo generosi nel momento del bisogno concreto magari di qualcuno, che sia di tempo, di un aiuto spirituale o economico. Dunque miei cari, le tempeste possono rappresentare delle occasioni, delle occasioni per riscoprire l'essenziale, dove gettare davvero l'ancora della nostra fede, per aggrapparci con ancora più forza al Signore, per far esperienza della sua potenza in noi. In conclusione mi piace Citare Sant'Agostino, che a tal proposito scrisse Se hai sentito un insulto, è come il vento. Se sei adirato, ecco la tempesta. Se quindi soffia il vento e sorge la tempesta, la nave corre pericolo. Corre pericolo il tuo cuore ed è agitato. All'udire l'insulto tu desideri vendicarti. Ed ecco, ti sei vendicato e godendo del male altrui hai fatto naufragio. E perché? Perché in te dorme Cristo. Che vuol dire che ti sei dimenticato di Cristo? risveglia dunque Cristo, ricordati di Cristo, sia desto in te Cristo. Che cosa volevi? Volevi vendicarti? Ma ti eri dimenticato che egli essendo crocifisso disse, padre perdona loro perché non sanno che cosa fanno. Egli che dormiva nel tuo cuore non volle vendicarsi, sveglialo, ricordalo. Il ricordo di lui è la sua parola, se in te, è desto Cristo, tu dirai tra te stesso che razza di uomo sono che mi voglio vendicare, forse morrò prima di vendicarmi, frenerò dunque la mia collera e tornerò alla quiete del mio cuore. Svegliamo Cristo affinché possiamo fare la traversata del mare nella calma e arrivare alla patria. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.